Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è una sorta di money glitch per Gran Turismo Sport. Ragazzi, allora, per fare questo, eh, diciamo, money glitch dovete andare in gare personalizzate e dovete selezionare una gara. Possib possibilmente lunga, eh, però, insomma, non fa molta differenza, cambierà il prezzo che vi pagherà. però per dire se prendete questa che ho preso io paga intorno a un milione e adesso andiamo a vedere come fare ragazzi allora innanzitutto qui abbiamo dei settaggi da fare e dobbiamo fare tutti questi settaggi allora in primis eh, mettiamo eh, un giro ragazzi poi mettiamo due giocatori e dopo che abbiamo messo i giri andiamo a impostare la gara a tempo ragazzi una volta impostata la gara a tempo dobbiamo impostare il tempo allora io qui vado ad impostare tre ore allora tre ore ragazzi passano in fretta diciamo se non state facendo un cazzo io qui stavo guardando un film quindi tre ore sono passate abbastanza in fretta una volta impostato il tempo dobbiamo azzerare il turbo come avete appena visto in maniera tale che eh, ci darà ancora più soldi e una volta eh, azzerato il turbo dobbiamo andare qui sul livello diciamo sul livello dei diciamo degli opponenti e dobbiamo mettere l'ultimo livello e poi andiamo a mettere cr1 in quest'altra sessione ragazzi della categoria delle categorie insomma e a questo punto ragazzi come avete visto il prezzo sale E il prezzo che noi andremo a prendere Io qui ho il secondo e il terzo Perché ho messo due giocat tre giocatori Però adesso vado ad azzerare Comunque il premio per il secondo partecipante eh, Che giustamente noi arriveremo secondi Non è che siamo lì tre ore a correre Sarà di un milione ragazzi Quindi adesso vado a mettere eh, un partecipante allora se noi aumentiamo il, il tempo ragazzi ecco come vi dicevo questo è un milione di crediti se noi ammettiamo aumentiamo il tempo automaticamente aumenterà anche il come si dice i soldi che ci darà ovviamente Questa, questo tipo di, di glitch lo potete fare mentre andate a dormire per dire se state eh, 9 ore a letto magari eh, 12 ore per dire andate a dormire, la mattina dopo andate a scuola, appena tornate da scuola vi fate un calcolo quante ore sono, sono 16 ore, mettete una gara da 16 ore ragazzi, in questo caso riceverete più soldi, come state vedendo eh, vi ho fatto vedere più o meno i, i costi, per dire 24 ore paga un botto dei soldi, al secondo classificato da 8 milioni però comunque sia 24 ore sono tante quindi a questo punto ragazzi quando abbiamo fatto tutti quanti i nostri settaggi non ci resterà che avviare la gara è un passo abbastanza semplice e non dovremo fare più un cazzo praticamente nulla ragazzi allora questo glitch eh, vi darà solamente soldi punti esperienza quindi gli XP ma non vi darà i punti miglia ragazzi per quello sto cercando un altro metodo per fare i punti miglia avere punti miglia per poter modificare le auto ovviamente no allora qui niente siamo partiti qui tre ore dopo ragazzi come vedete in alto c'è scritto ultimo giro e in basso ci sono le ore eh, abbiamo terminato stiamo terminando l'ultimo giro e andiamo a vedere l'importo insomma i soldi che ci darà andiamo a vedere l'XP che ci darà e andiamo a vedere tutto il resto come vedete ragazzi un milione 720 punti miglia perché ho fatto 20 giri ragazzi io stavo così cazzeggiando e intanto che aspettavo che finissero le 3 ore quindi mi ha dato 720 punti miglia però se voi non fate nessun giro non vi darà punti miglia ovviamente i punti miglia sapete tutti che sono punti che vi dà il gioco in base ai chilometri. Sì. Detto questo, ragazzi, cercherò un glitch per i punti miglia. Intanto accontentatevi di questo, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti! You just ain't zany enough to walk with shady. My noodle is coming.